Questo è il Mappet Show con la nostra eccezionale ospite d'onore, JP Morgan. Yeah! Questo barco tango, le luci su di voi, andiamo incominciando questo Mappet Show con noi, siamo tutti uniti. Noi ci stiamo già difendendo! Questo non è che l'inizio, ci si può, ma Quello che per noi è il Mappet Show! <truzzi> -h -h ecco il Muppet Show con un ospite veramente speciale, Johnny Andrew! Un po' di trucco, soggiate il fascismo, perché sta cominciando? Perché sta cominciando? i più formidabile, adorabile. Benvenuti al Muppet Show con un ospite veramente speciale, J.P. Morgan. Ah! Le luci sono pronte, c'è tanta prevesia. Lo show che sta iniziando è più bello che ci sia. Portiamo in torno a questo fiasco! Tra poco assisterete A più improbabile, imparabile